ciao ragazzi buongiorno bentornati in questo nuovo video oggi un video davvero molto particolare io sono emozionatissima uh, di registrarlo perché vi mostro oggi un prodotto che io amo tantissimo vi ho già mostrato nel canale diversi uh, passatempi che io amo fare come non so dipingere i sassi la pittura diamanti e i puzzle questo è un altro dei miei passatempi uh, preferiti e sono appunto delle escape box delle puzzle box di cui appunto vi voglio parlare oggi queste box sono prodotte da escape welt, escape welt è un'azienda tedesca che si trova a Lipsia in Germania Inizialmente loro avevano uh, delle escape room a Lipsia, appunto, ma con la pandemia a causa delle restrizioni non sono riusciti a lavorare e quindi uh, si sono reinventati e hanno uh, creato appunto queste box in legno che loro chiamano appunto escape room a domicilio. Cosa sono queste puzzle box? Sono delle uh, scatole di legno, adesso ve la mostro bene perché è bellissima uh, sono delle scatole di legno che uh, bisogna riuscire ad aprire risolvendo uh, degli, degli enigmi dei rompicapi cominciamo ad aprirla perché uh, così riesco a mostrarvi tutto bene allora innanzitutto all'interno trovate una sorta di biglietto la firma con il nome di chi uh, ha assemblato la vostra box poi all'interno c'è anche una scheda uh, con lo storytelling della scatola che avete scelto praticamente racconta un po' uh, la storia di questa scatola Uh, qui sono scritte nel libretto soltanto in tedesco e in inglese ma uh, con uh, il QR code che trovate qua accedete anche ad altre lingue e anche a um, consigli, informazioni varie questa scatola si chiama House of Dragon quindi la casa del drago ed è um, appunto rappresenta una, una casa giapponese bellissima adesso ve la mostro bene all'interno c'è anche un passaporto del giocatore che è una sorta di libro gioco dove all'interno ci sono non solo dei piccoli giochi ma soprattutto ci sono la uh, descrizione uh, di tutti i prodotti di escape welt uh, loro hanno disponibili diverse box puzzle 3d e anche puzzle uh, 2d e uh, per ogni puzzle c'è appunto la descrizione la grandezza la durata del gioco e eh, la difficoltà inoltre sulle ultime pagine potete anche segnarvi eh, la vostra collezione perché comunque sono scatole talmente belle talmente divertenti che eh, collezionarle sarà un attimo e appunto c'è la lista con tutti i prodotti eh, che potete spuntare insomma man mano che eh, li collezionate Andiamo a tirar fuori la scatola perché uh, ci tengo davvero tanto a mostrarvela perché è un capolavoro, è estremamente bella, è completamente realizzata a mano con materiali uh, ecosostenibili perché uh, è realizzata interamente in legno di betulla e poi decorata insomma con il pirografo. Allora la scatola è uh, di una uh, bellezza disarmante e proprio meravigliosa, uh, adesso ve la mostro bene. Questa è uh, la scatola in tutti i suoi lati, questo è il tetto e il pavimento. Le decorazioni sono qualcosa di estremamente incredibile, cioè sono fatte uh, con i minimi dettagli allora direi di cominciare però ad osservare un po' la scatola e farvi un po' capire insomma questo mondo delle escape box, delle puzzle box. Allora da questo lato c'è la facciata principale della casa dove praticamente ci sono le due porte che immagino poi saranno le porte che si dovranno aprire per arrivare a, alla soluzione della box i dettagli della porta sono qualcosa di veramente incredibile qui c'è un pezzettino di legno che gira e eh, su questo lato c'è una rotella che però girando riusciamo a capire meglio guardate il disegno cioè se non sono spettacolari queste eh, box veramente questa facciata rappresenta appunto un classico paesaggio giapponese e con la rotellina che vi mostravo prima si girano questi disegnini all'interno dei due cerchi in più tra i due cerchi c'è un foro che immagino um, sarà appunto un foro dove inserire una chiave che aprirà qualcosa girando ancora ci sono delle rotelline queste rotelline sono 9 sono tutte rotelline movibili, quindi probabilmente con queste si riuscirà anche con queste a fare qualcosa. E eh, al fianco qui anche c'è un altro foro che sembra appunto quello di una chiave. Sul lato c'è questa tabella con dei simboli giapponesi che bisognerà scoprire che cosa sono. E in più c'è anche questo pezzettino di legno che immagino uh, sia, infatti ci sono anche delle freccette, che sia appunto un pezzo, delle, un enigma. C'è l'ultima facciata, qui c'è be un bellissimo bambù e uh, il drago disegnato, qui c'è la coda e qui la faccia. C'è questa sorta di, boh, sono tre finestre sembrano non saprei capire ma se si aprono o meno, non lo so uh, ah, c'è anche questo da sto, in questo lato c'è anche questo qua che immagino sia un enigma ok, poi quindi sì, qui uh, non c'è molto in realtà probabilmente sarà boh, forse l'ultima parte del puzzle non lo so continuando, il tetto si gira, bello, il tetto si gira, anche qui c'è il disegno del drago, vediamo se riesco a mostrarvi il viso qua, e infine sull'ultimo lato che è la parte sotto, la base della scatola c'è questa lista di parole che sembrano scritte al contrario, la scatola come avete visto è spettacolare se vi incuriosiscono io come sempre vi lascio giù nell'info box il sito di Escape Welt loro hanno sia il sito il loro sito online che uh, il negozio anche su Amazon quindi si può acquistare insomma dove volete la spedizione è velocissima perché è di 3 massimo 5 giorni il prodotto, l'avete già visto è qualcosa di veramente incredibile, è un capolavoro No! Non si mangia la scatola della mamma! Ha dei dettagli che sono veramente incredibili. I giochi poi vi tengono allenata la mente, sono molto molto intriganti, è adatto a tutti, secondo me a tutta l'età, è un gioco che si può fare anche in gruppi. Noi per esempio le risolviamo tutti insieme, insomma quando abbiamo tempo, un po' eh, ogni sera o durante il weekend e sì è un modo per stare insieme con tutta la famiglia o con gli amici, divertendosi e anche in modo creativo perché appunto uh, si tiene allenata la mente. Penso che sia anche un'ottima idea regalo per tutte le occasioni consiglia anche di utilizzarle come scatola per il vostro regalo quindi potete inserire all'interno della scatola il regalo e poi la persona appunto che riceverà eh, la box dovrà prima risolvere la box per riuscire insomma a vedere qual è il suo regalo quindi l'idea è geniale secondo me poi eh, sono bellissime da collezionare ma io pensavo di metterci le mani comunque sulla box per fare qualcosa di divertente insomma in un video credo di avervi detto tutto uh, se volete dare un'occhiata al sito uh, giù trovate il link appunto dell'azienda o anche un codice sconto per voi come sempre ve lo lascio sia qui che giù nell'info box le proposte nel sito sono tantissime, vi fanno anche dei set insomma dove si risparmia un sacco, se poi utilizzate anche il codice insomma risparmiate ancora di più e niente fatemi sapere se conoscevate già queste box qua, se le avete mai viste, e se le avete mai provate fatemi sapere cosa ne pensate se vi piace insomma da quello che vi ho mostrato come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e uh, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale se invece volete interagire con me mi trovate sotto nei commenti o nel mio profilo instagram che trovate qui e niente con questo è tutto io spero di avervi fatto conoscere qualcosa di interessante se avete altre domande fatemele qui sotto e niente noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao